Un brevissimo tutorial per il nostro canale di Color Connection su YouTube per la selezione attraverso i canali la questione è relativamente semplice anche se appare complessa e si tratta sostanzialmente di poter scontornare oggetti complessi come queste palme per esempio per posizionarli in questo breve esempio abbiamo fatto appunto un cielo e posizionato in un livello sottostante, ora la sfida sarà quella di scontornare velocemente le palme. Questa tecnica di selezione attraverso i canali si basa eh, su un semplice fatto, ovvero che il soggetto stesso proietta in uno dei tre canali, red, green o blu, rosso, verde o blu, la sua sagoma in questo caso nel canale del blu la sagoma, vedete la silhouette delle palme è decisamente accentuata, dunque la prendiamo e la duplichiamo non potendo manipolare i canali di colore a questo punto con il semplice comando di regolazione livelli andiamo ad accentuare le parti nere e andiamo a schiarire le parti bianche prima nei mezzi toni e poi bruciando le luci fino ad ottenere, vedete, una silhouette molto decisa a questo punto con il comando veloce Command-I o Control-I su Windows andiamo a invertire la maschera in questo caso vediamo come dobbiamo ancora lavorare con i livelli dunque Command-L o Control-L e andiamo a chiudere ancora i neri in questo caso perfetto con un pennello messo in modalità sovrapponi e con il colore nero possiamo permetterci di scurire le ultime parti scure oppure invertendo utilizzando il colore bianco vedete come in questo caso possiamo andare a schiarire il tronco della palma senza paura di andare oltre il segno vedete perché il metodo sovrapponi impedisce questo. A questo punto, dato che la parte sotto delle palme deve risultare visibile dal livello sopra, utilizzo una semplice selezione rettangolare, centrando appunto la linea dell'orizzonte, e la riempio con il colore bianco, per cui modifica riempi e mettiamo il bianco. Perfetto, a questo punto tolgo la selezione, oh, ho fatto un guaio, ho lasciato fuori questa parte qui, per cui la riempio con il comando veloce di bianco e vado ad attivarla come selezione. Tutte le parti bianche sono selezionate, ritorniamo nel composito, dopo aver selezionato il livello al quale voglio applicare la maschera, clicco semplicemente sull'icona sotto al livello e andiamo a vedere come il soggetto è scontornato su un altro cielo, vediamo il cielo prima e dopo, si capisce evidentemente che il cielo è ricavato dall'immagine sottostante se andiamo a vedere la silhouette, ecco, possiamo capire come poi si possa intervenire in questo caso sempre con il pennello chiaro per andare ad aumentare le aree che non sono venute in maniera precisa ecco un breve tutorial su come si può ottenere velocemente una selezione anche complessa utilizzando i canali di photoshop grazie per avermi seguito restate sintonizzati sul canale youtube di color connection ciao